Allora ragazzi, ehm, in, questo, in questa lezione, diciamo in questa parte del corso, vorrei prima di passare alle varie tecniche vibrato glissato, eh, eccetera, volevo parlare del sound, quindi ehm, cos'è che mi ha fatto innamorare appunto di questo basso e volevo rispondere anche alle tantissime tantissime tantissime Domande che ho ricevuto nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, riguardo al mio suono. Questo è come ho scritto nel libro: a me mi riempie di orgoglio, mi riempie di, di gioia. Eh, però l'accostamento con il sound di Jaco è un, un parolone. Mi mette anche un attimo in difficoltà quando devo rispondere alle varie domande, ma come fai a avere il suono di Giacomo, cosa usi, Cosa, che effetti, che, che setup fai? Allora, qui io ne ho già parlato, però approfitto di questo corso, perché stiamo parlando di fretless, mi sembra doveroso eh, chiarire questo punto. Allora, innanzitutto non ho il suono di Giacomo, perché io sostengo, sono un sostenitore accanito, che... Nessuno al mondo avrà mai il suo suono, ma come nessuno al mondo avrà mai il mio o avrà mai il vostro. Cioè, ognuno, questa cosa è, eh, è proprio, secondo me, la Bibbia. Eh, se io vado a un concerto di Pino Palladino, eh, perché sono un fan di Pino Palladino, mi chiama e mi dice, vieni sul palco e suona un brano A posto mio. stesso basso quindi attaccato agli stessi amplificatori tutto quando il suono io quel basso lì non uscirà mai da quel basso lì non uscirà mai il suono di Pino Palladino ok come se mi chiamasse Giacomo magari mi avesse chiamato Giacomo e, non è che con il suo fretless che vabbè è uno spettacolo era uno spettacolo e, magicamente lo vado a suonare io e mi esce il suo suono. Questa è proprio una questione. Eh, fortunatamente, perché sennò saremmo tutti uguali, è una questione fisica: cioè mm, il modo in cui io premo la corda, il modo in cui la pizzico, dove la pizzico, con che intensità, con che eh, dinamica, con che colori proprio, diciamo. sono. Troppi i fattori che incidono sul suono, quindi al limite si può dire eh, che io ho ascoltato eh, Giacomo in primis, ma anche appunto Pino Palladino, ho ascoltato tanto eh, Gary Willis, ho ascoltato tanto anche bassisti di casa nostra, Red Canzian, anche perché suono nella Tribute de Poe, ho ascoltato Massimo Moriconi, sono tutti bassisti. Eh, che suonano anche Fredes e per forza di cose sono maggiormente condizionato dal loro dal, e dal loro suono, perché se, eh, se io avessi ascoltato nella mia vita solo Beethoven eh, e suonassi il pianoforte, avrei un po' la tendenza a suonare eh, in quel modo lì, in modo classico, diciamo. E quindi è logico che ognuno prende eh, spunto e, e di conseguenza tenderà ad avere un sound simile ai propri diciamo eroi come, come vogliamo chiamarli, eh, ai propri artisti preferiti ma da qui a dire Ho eh, un suono uguale a Tizio un suono uguale a Caio c'è una differenza abissale secondo me è è del tutto sbagliato anche solo pensarlo e quindi non, non cercate mai di copiare un suono dovete avere una vostra identità se poi la mia identità agli occhi esterni eh, diciamo che ricorda un po' il sound di Giacomo almeno fa altro che piacere però non è una cosa voluta non è che mi sono messo lì a guardare come settava lui i suoi ampli anche perché eh, non ho gli acoustic che aveva lui non sto a guardare eh, dai video cercare di capire a quanto teneva l'altezza che pk aveva no eh, que questo è tu del tutto inutile io lo ascolto e eh, casomai cerco di capire come mai aveva un bel vibrato come mai aveva degli armonici Clamorosi, eh, questo è lo studio di un personaggio, eh, lo studio di un artista e non voler fare la copia di un artista, tanto saremo sempre brutte copie. Eh, anche, anche suonando in una tribute man, eh, come nel mio caso Deku, non farei mai il, eh, la copia di Red Canzian eh, perché c'è lui. Ce n'è uno, quindi io sono Igor Zardi. Ha eh... <ride> detto così, <ride> mi sembra di essere all'arcolisti anonimi, però io sono Igor Zardi e quindi quando vado sul palco non, non, non sono Red Canzian, piuttosto che eh, Marcus Mille, eccetera, eccetera. Sono io, quindi sicuramente dovrò cercare comunque un sound inerente a quello che sto facendo, quel caso di PU quindi eh, lo ascolterò, eh, ascolterò il suo modo di, di suonare fretless e cercherò di adattarmi un po' alla situazione ma non farò mai, non le andrò mai a chiedere Red mi dici come setti i tuoi bassi oppure eh, come, eh, che amplificatori usi cioè, non ha senso, ecco diciamo così detto questo, fatto questa premessa dico sempre promessa e poi mi correggono premessa. Io eh, vi dico che innanzitutto mi sono innamorato di questo tipo di basso perché come già detto e ridetto le sfumature sonore con questi vibrati, glissati eh, non riesco ad averli eh, col basso con i tasti, quindi è come se il mio... Eh, è come se riuscissi a parlare più lingue quindi avessi un, eh, un bagaglio culturale molto più, più ampio soprattutto nei soli o comunque anche nell'accompagnamento sono molto più melodico con il basso fretless cosa che mi riesce meno con, con il basso con i tasti eh, poi, altra cosa il feeling eh, a me i tasti <ride> diciamo che danno proprio noia nel senso il rumore dei tasti, eh, quello sfer sferragliamento eh, che si sente, che si può un po' coprire, un po' mascherare, ma c'è sempre, non è che mi faccia impazzire, qui i tasti non ci sono e godo quindi, quando sono... questo è un altro fattore. Eh, poi volevo dirvi che, eh, appunto, devo rispondere alle tante domande che mi sono state fatte, su cosa utilizzo, cosa non utilizzo, eh, anche se l'ho già detto lo ripeto, comunque io come tutti, eh, come tutti giustamente direi, ho sperimentato tanto da quando ho iniziato a suonare il basso, ho sperimentato corde, ho sperimentato pick ho sperimentato bassi, non molti, però qualche basso l'ho sperimentato, Sperimentato diversi tipi di tastiere, Nascer, Palissade, eh, tante cose, effetti, non molti però. L'ho sperimentato, sono arrivato poi ah, amplificatori, eh, ho avuto Ashdown, ho avuto la Mark Bass per l'amor di Dio, eh, ho avuto ATC Electronic. Eh, ne ho avuti diversi. E, e è giusto così. È giusto sperimentare, è bello sperimentare. Poi sono arrivato a un'età in cui ho detto, allora, eh, bassi me ne bastano 2 barra a un precision, un jazz con i tasti e un fretless, eh, il jazz perché a me piace più di tutti, eh, effetti, eh, ripeto, non è che ne ho provati tantissimi, ma cosa mi serve? Un reverbero e un chorus. Utilizzo un reverbero della TC Electronic, tanto trovate tutto scritto, e un chorus della, non ricordo nemmeno la marca, Akai. Eh, questi sono i due effetti che utilizzo. Non uso eh, equalizzatori, non uso al limite, o eh, nei live chiedo al fonico se c'è bisogno di un po' più di una punta di medi, eccetera, eccetera non uso compressori, a meno che non mi venga richiesto eh, non uso più amplificatori a meno che il palco non sia veramente grosso e serva un po' di, di spinta sonora eh, ma nei palchi un po' più piccoli nelle situazioni ridotte porto il mio preamp quindi stacco la testata dall'ampli me la porto e me la uso come preamp quindi al limite da lì regolo un pochino c'è cioè già un equalizzatore eh, paramet eh, sì, parametrico e già da lì magari regolo un pochino stop io non utilizzo altro per quanto riguarda invece il setup dello strumento qui vi rimando poi al mio al libro che ho fatto proprio sul setup sulle modifiche su eh, sull'assemblaggi dei vari componenti del bus eccetera, trovate tanto tutto sul mio sito, ne ho parlato molto lì e io tutti i bassi che uso li setto a orecchio, nel senso che io prima ero di quelli che guardavo allora la fender dice che l'altezza delle corde deve essere in questo range, la fender mi dice che i pick up devono essere a questa altezza, inclinati in questo modo, il truss road in quest'altro modo eccetera. Allora, innanzitutto, già con il basso, con i tasti, io me ne frego un po' de, delle regole e vado con questo, con l'orecchio. Quindi, eh, Thrust Road, eh, io lo regolo essenzialmente con il basso attaccato e quando trovo il suono che mi piace, perché sapete, più allento, più lo stringo, cambia la curvatura, cambia anche... Il suono ovviamente. Quindi quando trovo andando sempre molto eh, pacato, diciamo un quarto di giro alla volta, quando sono soddisfatto del, eh, del sound, del feeling col basso, per me è a posto. Per me va bene così. Può esserci un rilascio anche di mezzo metro, no, vabbè. <ride> però non sto a guardare capelli. Eh, poi, ovviamente, sul fretless. Il setup cambia quindi, non avendo le barrette anche le distanze, misurare le distanze diventa un po', diciamo, superfluo. E è difficile, quindi eh, il tras road lo regolo in questo modo. Eh, L'intonazione la regolo più o meno so che. Eh, il mio Sol oh, a parte mi, mi aiuto con gli armonici quindi regolo l'intonazione con gli armonici. Eh, altrimenti, so che il mio Sol esce intonato in un determinato punto. Se vedo che dopo un po' in quel punto lì mi esce calante, regolo un po' le sellette e basta. I eh, cambi di stagione non, eh, non aiutano, vero? Quando d'estate, ad esempio. I bassi, soprattutto se si suona molto fuori, prendono l'umido, tendono ad inclinarsi in un certo modo, quindi va regolato un po' più spesso il Thrust Road, perché vi accorgerete che le corde sono più vicine alla tastiera, oppure eh, d'inverno contrario, magari si, le corde si, si allontanano, quindi lì basta una chiavettina e si regola. Eh, il suono allora, eh, ultima cosa, le corde, io utilizzo da una vita ormai le Rotosound perché non costano enorme, diciamo, troppo, perché ora con una ventina o poco più di euro si prende una muta, eh, ma dovete trovare le vostre. Primo perché sul fretless le corde ruvide, io uso corde ruvide, rovinano il legno della tastiera, quindi questo... è questo manico del 2019 già ci sono i segni e lo suono poco, suono molto poco rispetto a prima. Il eh, manico di prima dove ci studiavo ore e ore e ore tutti i giorni c'era delle forze che eh, a ripararlo ci voleva più di... insomma non valeva la pena diciamo così che era un manico eh, messicano, disse, vabbè, lo compro nuovo, faccio prima. Però, quindi dovete anche valutare questa cosa qui, questi strumenti, come tutti gli strumenti senza tasti, quindi gli archi, sono nati per essere suonati, detta così un po', per essere equipaggiati con corde lisce, essenzialmente, proprio per un discorso di vedete i segni che lasciano queste maledette corde, <ride> le corde lisce non no, no, no fanno questo effetto, quindi basatevi anche su quello, e poi io mi trovo bene con queste corde, tant'è che le monto su tutti i miei passi perché ho un feeling particolare proprio con la corda, con la durezza della corda, eh, eccetera, quindi 105-45 ruvide. Uh, quindi, corde l'ho detto ricordatevi anche che se avete un, uh, uh, una tastiera in palissandro è un po' più resistente, se avete una tastiera fretless in acero e ci montate le corde ruvide è una tragedia. Detto questo, i pick up sono Casto Shop 60. Il ponte, sono i ponti quelli vintage fender. E basta il suono eh, questa è una cosa che vale per il fretless, ma per tutti i bassi prima di eh, consiglio che vi do prima di acquistare eh, effetti amplificatori cercate di conoscere a fondo tutte le possibilità sonore che vi dà il vostro basso per esempio un Fender Jets eh, già di per sé ha molti timbri cioè, il, diciamo, il timbro in linea di massima è, è caratteristico su Defender Jazz, però già, sentite, agendo solo sul tono, quanto cambia un suono agendo solo sulla manopola del tono. Così è chiuso. Lo apro. Per me ha già un suono totalmente diverso. Ora sentite se sposto la mano da qui, facendo due note, eh? a qui, da un suono molto nasale, a un suono gonfio, rotondo, oppure chiudo il pick up a ponte, apro quello e manico gli <susurra> Il tono li apro tutte e due i, i pick up chiudo il tono Apro il tono Questo non è sicuramente il mio suono preferito, però avete capito, già eh, a seconda di dove sto, di dove metto la mano destra, eh, cambia tutto. E poi anche eh, quanto, quanta pressione faccio proprio su, con la mano destra, quindi la dinamica. Se io suono così... in cui suona la nota cioè il mi preso qui un altro timbro da mi preso qui tutte queste considerazioni fatele prima di magari spendere soldi su effetti appunto cose varie perché già lo strumento e le nostre mani eh, ci danno tantissime eh, possibilità sonore quindi anche poi il modo in cui eh, premiamo le corde appunto eccetera eccetera quindi questo per quanto riguarda il sound eh, mi sono dilungato un po' però ci tenevo molto a fare questa, questa lezione eh, nel prossimo video parleremo del vibrato e tutte le sue sfaccettature ci vediamo al prossimo video ragazzi